Eh, sì, Presidente. Allora, questo ordine del giorno è stato condiviso con il municipio che, lo voglio ricordare, è uno dei municipi più martoriati dalla gestione dei rifiuti di tutta quanta la città. Ricordo che in questo municipio c'è l'impianto di Roccacencia della, eh, di Ama e di fronte c'è l'impianto di Porcarelli, un impianto privato dove vanno 52 comuni della città metropolitana e praticamente portano mezzo milione di rifiuti soltanto in questo impianto eh, privato e, questo io vorrei innanzitutto ringraziare il municipio che ci ha dato l'impulso alla eh, stesura di questo ordine del giorno è stato eh, scritto insieme a loro proprio direttamente e vengono detti alcuni concetti decisamente importanti innanzitutto che gli impianti di trattamento dei rifiuti che andrà, andremo a realizzare operino sulle migliori tecnologie, le BAT, le migliori tecnologie che ci stanno a livello comunitario. E, ma l'aspetto più importante che questo ordine del giorno vuole sottolineare è far sì che Ama, nel momento in cui realizza questi, I nuovi impianti che mette nel, nel piano industriale i nuovi impianti debba prevedere e chiedere la revoca dell'AIA per il TMB di Roccacencia e andare a realizzare in questo sito solo il trattamento, una valuta, fare una valutazione per il trattamento dei rifiuti solo e soltanto secchi, quelli che sostanzialmente possano generare meno, eh, meno problemi ecco io credo che questi siano i punti essenziali poi oggettivamente nell'ordine del giorno si sottolineano altri aspetti per esempio anche quello della trasferenza noi abbiamo dibattuto a lungo cercare dei siti di trasbordo e trasferenza eh, sappiamo che purtroppo nel sito di Roccacencia c'è una trasferenza molto corposa, per cui non solo c'è l'impianto, non solo c'è la trasferenza e anche l'impianto privato, per cui oggettivamente quella, quella zona è davvero tanto carica. Ecco, visto che i siti di trasferenza e di trasbordo è possibile poter, poterli realizzare in vari punti della città, fare tutto il possibile perché si possano realizzare in vari punti e almeno la trasferenza e il trasbordo possa essere eh, indicato in tanti punti e non caricarlo tutto quanto in un posto dove mh, è già particolarmente, eh, particolarmente carico. E, mh, poi ci sono ovviamente altri punti nell'ordine nell del giorno di cercare di dare l'impulso per la realizzazione dei, dei sette centri di raccolta dei rifiuti. Eh, da anni noi stiamo dibattendo su questo tema, su dove collocare i centri di raccolta. Ad oggi, finalmente, siamo all'individuazione di sette siti. Giustamente il Municipio sollecita di andare a realizzare velocemente questi centri di raccolta, perché, lo ricordiamo più sono i centri di raccolta dei rifiuti dove i cittadini possono portare eh, non so, mobili o, o tutto quello che non puoi portare ne, nei secchioni e più a, avremo meno incivili che lasciano rifiuti eh, non riciclabili o di grandi dimensioni accanto ai cassonetti. Per cui giustamente viene, se, viene sottolineato questo aspetto. Pertanto, il Movimento 5 Stelle chiede a tutta l'Aula di votare favorevolmente a questo ordine del giorno. Grazie.